Buonasera a tutti carissimi amici, sono molto felice di poter fare un video dopo un po' di tempo, anzi, vi chiedo scusa se non ho caricato altri video ultimamente, ma come già lo sapete, se eh, non vedete i miei video vuol dire che sto lavorando per le persone. Eh, questo è normale perché nel periodo di luna calante il lavoro è molto molto intenso, cioè tutti i giorni io uh, faccio il lavoro per le persone e aiuto la gente, è normalissimo questo e non ho tempo uh, materiale per creare un contenuto video, per uh, montarlo, irritarlo eccetera, capito? Quindi uh, non vi preoccupate, <ride> il motivo è quello, è che sto aiutando le persone... In un altro modo, ecco, diciamo così, va bene, sto andando avanti co con il lavoro. E nel periodo di Luna Calante tutto il periodo è, è un periodo molto intenso per me riguardo a questo, a questo aspetto. Mm? Uh, comunque adesso ho un po' di tempo e volevo fare un piccolissimo video rispondendo per esempio a Mattia, che mi aveva scritto su YouTube, uh, vi metto qua il commento magari, mi aveva scritto riguardo al... Um, Dunque, era riguardo all'olio, a come si leva il malocchio uh, con l'olio, col dito, no? Quello classico, abbastanza in Italia, almeno, come, come si fa a fare quella cosa lì, di togliere il malocchio col dito, l'olio che va nell'acqua e quindi poi fa quelle gocce, gocce grandi, gocce piccole, gocce eccetera. Allora, eh, rispondo quindi a Mattia, ma anche ovviamente è un argomento interessante magari per tutti. Quella cosa lì uh, non la potete fare, nemmeno io, non si può fare. È una segnatura, quindi questa cosa qua è una... Um, come posso spiegare? È come un... Um, devi, devi, devi aver ricevuto questa segnatura per poterlo fare. Lo so, magari ci sono delle istruzioni online, YouTube, eccetera, eccetera. Io stesso, per esempio, vi ho dato altre tecniche di diagnosi ma ne faremo anche altre ora quando, quando abbiamo un attimo di tempo facciamo anche altre tecniche se volete in cui appunto per esempio quella lì se vi ricordate quella con la cera in cui vi ho spiegato il discorso, quella con l'uovo in cui vi ho spiegato anche le casistiche, ehm, ma anche quella col vaso di terra, no? con i semi, in cui vi ho, le ca... vi ho spiegato quali sono le cose da vedere tra i due vasi, no? Vi ricordate il vaso di test e il vaso di, di, di mostra, no? Ecco, ehm, altri metodi sono per esempio con la foto nell'acqua benedetta, se volete un altro metodo di diagnosi, e questo è validissimo, funziona alla grande, voi cosa dovete fare? Dovete prendere due bicchieri, due, due, anche, va bene, anche due vasetti di vetro, cioè due barattoli, va bene, e, e dovete prendere due fototessere. Le fototessere sono famose perché si fanno quattro in quattro, no? E quindi le due fototessere sono identiche della persona... Praticamente c'è cioè sia la cosa positiva che non ci sono altre persone, altri animali, altri oggetti nel mezzo alla foto e eh, questo è importantissimo. Eh, quando usate una foto per fare il testimone, perché a questo servono le foto, no? In questo caso fanno da testimone e mh, non dovete avere altri soggetti nella foto, lo so. Questo può sembrarvi scontato Non avete idea di quante persone qua mi mandano la foto Mi mandano foto che non vanno bene E io poi ovviamente chiedo un'altra foto mm, Sembra scontato ma non lo è Mi succede veramente spessissimo Quindi nella foto ci deve essere solo la persona Foto Fototessera è perfetta perché è piccola Entra nel barattolo eccetera E praticamente um, c'è proprio il volto Bello della persona Quindi è perfetta Non importa che sia tutto il corpo Quello non ne frega nessuno ehm, Tutto il corpo Non servono mai le foto di tutto il corpo Praticamente No, stavo pensando che possono servire Quando si va a toccare dei punti, no? Proprio per la salute, ecco, forse un, un, un, una ritualistica per la salute se usi la foto allora si deve usare tutto il corpo, ma non si fa mai, vi dicevo, perché si usa un, un altro... non si usa una foto, per, cioè, eh, se c'è da fare qualcosa per la salute la cosa migliore è proprio usare un testimone, per esempio, biologico della persona, Oppure si crea un, una specie di fantoccio, un rappresentante con cui comunque ci sono uh, un po' di testimoni proprio biologici della persona perché è una cosa che deve essere un collegamento, un, un testimone che deve essere molto molto forte in quel caso lì, non ci si può permettere di avere qualcosa di leggermente debole, ecco, o comunque che potrebbe essere leggermente debole, va bene? Però se si dovesse usare una foto, quello è l'unico caso che mi viene in mente adesso che um, si deve avere tutto il corpo della persona, ok? Uh, bah, forse anche in casi di protezione, magari per mettere la protezione, però quello si fa bene anche se non c'è tutto il corpo. Chiuso questa piccola parentesi, eh, il test con l'acqua santa, che si chiama così... <coughs> Lo si fa mettendo quindi il vaso di mostra, che, cioè il, il barattolo di mostra, trasparente eh, deve essere, in cui ci mettete solo acqua benedetta. Quando parlo di acqua benedetta qui è una cosa semplicissima, non è che voi vi mettete a fare le benedizioni di qui e di là, ok, siete bravissimi, ok, la chiesa non ha importanza, ok, il cattolicesimo non me ne frega nulla, allora quando in queste cose si parla di acqua benedetta, deve essere benedetta dal prete cioè o comunque da, uh, da nella chiesa da uno, cioè o dal prete o dal vescovo o da chi ti pare, ma loro, cioè deve essere acqua benedetta riconosciuta, capito? Eh, quando si parla di acqua benedetta è quello, altrimenti di solito si parla di acqua consacrata in cui tu fai tutte le cose per consacrare, ma per questo test non è valida, vi serve l'acqua benedetta della chiesa, va bene? Potete anche comprarla online ormai, però... Andate, per esempio, io spesso quando mi serve questa cosa vado proprio in chiesa e tra l'altro ho conoscenze col prete del mio paese e non chiedetemi perché <ride> mi aiuta sempre, sempre, anche per altri tipi di benedizioni particolari di qua, di su, a volte mi è successo con l'uovo, um, eccetera, cioè, mi ha sempre... cioè non c'è stata mai una volta che mi ha fatto troppi problemi, che mi ha fatto... Mi ha sempre aiutato, devo dire la verità, non, non c'è nulla da dire. Comunque, se vi facessero delle domande, un fedele ovviamente può chiedere dell'acqua benedetta per la propria casa, magari no? Non c'è nulla di problema. Voi riempite un bicchiere a questo punto piccolo, normale, di acqua benedetta, va bene? E l'altro di acqua normale. Dopodiché prendete la fototessera, mettete dentro, chiudete i barattoli tutti e due, ok? E fate una vostra un vostro incanto personale no mostrami se c'è il male che il male venga fuori l'acqua benedetta brucia così come ti brucia ti mostra Mostrati a me, se ci sei mostrati a me, ok? Il male in e dite nome e cognome della persona se è per un altro. Questo che è ottimo per la mostra, per vedere, um, per vedere appunto se uh, vi è proprio fattura su una persona, eccetera A cosa vi serve la mostra? Avere anche un altro bicchiere dove mettete acqua normale e ci mettete la foto anche lì due bicchieri no? Uno con l'acqua benedetta e uno con l'acqua uh, normale coprite, eccetera. Vi serve perché è, è come se fosse un test scientifico in qualche modo, cioè questa cosa qua quando è che la vedete? Dopo due, tre giorni voi vedete il risultato. Quando, uh, dunque, il discorso è questo, che quando c'è fattura, quando c'è un, un attacco magico, quando c'è una roba così, ovviamente quella con l'acqua benedetta, la foto la vedrete molto più squarciata, molto più, a volte proprio... Um, Uh, in, no, tipo in putrefazione, ce cioè l'avete sciolta, ecco un po' più sciolta vedete una grande differenza rispetto all'altro che c'era l'acqua normale quando è così allora il test ha funzionato quindi da, da lì vedete se c'è stato attacco magico oppure no ok? Quando non se invece non c'è differenza alcuna praticamente vanno avanti dopo una settimana che l'avete tenuto lì sono andate avanti di pari passo quindi per esempio vedete che la foto si è un po' scolorita però si è scolorita anche un po' nell'acqua normale hm? allora non c'è stata differenziazione di magnetismo o scarica di magnetismo no? e quindi in quel caso lì non ci sono uh, particolari attacchi magici sulla persona vi ho detto un altro test che si può fare quello dell'olio non lo potete fare perché serve una segnatura ricevuta è come se fosse... Una, non una facoltà, diciamo così, però un qualcosa che qualcuno ti deve dare, va bene? <coughs> è qualcosa che qualcuno ti dà e allora ce l'hai, ma se non ecco, quindi non è che voi vi ci concentrate e poi riuscite. No, questa cosa qui non si può fare. È una di quelle cose che te devi ricevere da qualcuno che già lo fa. E infatti que quelle vecchiette, ad esempio, che già lo fanno, no, e funziona, quello di anche... praticamente sia di ti diagnosticano anche, tipo, loro dicono in malocchio, no, con l'olio, e poi te lo tolgono anche tranquillamente, no, eh, crociando i polsi, ad esempio, la fronte. Eh, queste vecchiette lo sanno fare, l'hanno ricevuto. Se te lo dovessero passare, e qui ci sono dieci, se sì, no, solo uno, perché comunque è chiaro che viene passata una persona... Cioè, devi avere una certa responsabilità, no? Quindi non è che a chiunque, eh, non è che non vedi mai una di queste vecchiette per la strada che dice se volete vi passo la segnatura, no? Anzi, si sa che in queste cose si sta zitti, si fa e basta, no? Um, quindi se ve lo volesse passare, quindi se, se viene, di solito si fa in famiglia, comunque se ve lo volesse passare, infatti lei stessa sa come si fa a passarlo, si deve fare... Con delle precise parole, con un piccolo rito viene fatto, per esempio, quello lì de del malocchio, viene fatto a mezzanotte della notte di Natale. Quindi solo in quel momento si può passare la segnatura a qualcun altro. Non c'è da farci troppi discorsi qua. Se non l'avete ricevuta, voi non potete fare questo piccolo rito eh, abbastanza famoso qua in Italia, va bene? Lo potrete fare, ma non funziona perché. Eh, non avete ricevuto questo, mh, questo dono da parte di chi ce l'ha già, va bene? Questo è un po' il discorso eh, Mattia, ma anche per tutti gli altri, ed ecco perché non ve l'ho insegnato, ma non ve lo insegnerò nemmeno, perché non si può, capite? Io stesso non me l'ha mai passato nessuno, quindi io stesso non ce l'ho questa, questa facoltà, e ehm, sapete cosa finisco poi il video? Uh, altre volte ci sono anche altri tipi di segnature, va bene? Uh, segnature che anche addirittura portano alla guarigione Per esempio già solo questa qua del malocchio uh, Praticamente chi la sa fare te la può fare anche tipo se c'è un po' di mal di testa Se c'è un po' di uh, dolori, se c'è un po' di sfortuna, se c'è un po'... Questo, perché il malocchio, si è già detto cosa è nel video degli attacchi magici eh, È una carica di magnetismo che ti sia accumulata Non è che è una fattura un malocchio, no? Anche se con questa diagnosi si vede anche la fattura Però si, lei ti dirà, non c'è un malocchio C'è un malocchio che non si leva E quindi servono altre eh, cose, no? Però andiamo per gradi Un semplice malocchio che poi è semplice È semplice per chi chissà... sa... Toglierlo, per chi sa cosa è Per esempio già col sale sagrato voi togliete un malocchio mm? Vi ho trasmesso anche questo Negli attacchi magici um, Quindi Per chi sa come trattare il discorso Per chi sa Sì anche bevendone un bicchiere col sale sagrato dentro A voi vi va via il magnetismo Accumulato del malocchio Non c'è problemi Oppure ci dormite una notte accanto e fatta Capito? Ve lo leva proprio Il malocchio lo toglie subito Però se uno, immaginate una persona che non sa nulla e non sa nemmeno che può essere questa qui la causa dei, dei propri mali, <ride> capito? Questa continua, è come se fosse uno sporco, ecco forse mi è venuto il termine, come se fosse uno sporco forse anche di un altro eh, che te l'ha tirato, ma uno sporco che ti sia accumulato e te per esempio il giorno dopo, il giorno dopo non l'hai... Uh, espulso con le tue normalissime tecniche di riequilibrio e di uh, rigenerazione naturali che ha il tuo campo energetico, no? Per esempio andare a dormire la notte e riposarsi è una di queste tecniche naturali di riequilibrio e ripristino delle proprie energie. Quindi, se questi cicli naturalissimi, naturali. Uh, non bastano questa piccola chiamiamola piccola macchia no? il male attaccato rimane capito? e può essere molto fastidi fastidioso soprattutto se non sai cosa è se non sai minimamente come si leva e se non lo sai ti può cioè ti puoi rovinare la vita quasi per nulla perché non sai nemmeno capito? ci manca solo che poi inizi a rimuginare rimuginare a pensare che sei sbagliato a pensare che sei sfortunato a pensare che ce l'hanno tutti con te a pensare che tutti Tipo, allora capite, eh, ecco perché sono utilissime queste tecniche che tolgono eh, appunto per esempio il malocchio <ride> Va bene, se conoscete una di queste vecchiette andateci spesso E quindi volevo concludere questo video appunto eh, dicendovi che ci sono anche altri tipi di segnature Ma molto spesso e purtroppo succede molto spesso eh, queste cose muoiono con la persona che le fa Ma sapete perché? perché nessuno ha il coraggio di chiedere. Siccome c'è una regola per trasmettere le segnature, che la persona non deve mai far vece del proprio dono, soprattutto nel giorno di Natale. O comunque non è che vengono tutte trasmesse il giorno di Natale, altre hanno altre date. Quindi... Non è che il giorno di Natale questa vecchietta dirà «Ehi, qualcuno vuole il dono? Io ho questo dono! È proibito!» Quindi, ma non lo dirà mai in nessun giorno dell'anno, capito? Questo significa col coltivare il dono è, è ricevuto come qualcosa di sacro, non ne sparli, ma nemmeno davanti ai tuoi parenti, va bene? Quindi purtroppo succede... Per esempio, io avevo la conoscenza di un, di un vecchietto maschio, di un anziano, che faceva la calata delle ossa. Mm? Allora, questo signore, che poi ora è passato a, a, a miglior vita, questo signore praticamente era famoso perché le cose che lui diceva delle ossa, c'era cioè un sacchettino con delle piccole ossa, no? lanciava le ossa e ti diceva le cose. Era diventato famoso perché, poveraccio, perché eh, la gente anche gli rompeva le balle, perché questo qua ci indovinava sempre. Quindi era diventato un oracolo per le persone che potevano beneficiare di quello che lui diceva, va bene? E questo è andato avanti per anni e anni e anni, quindi aiutando la gente. Aiutando la gente in questo modo, con, con, con questo dono, chiamiamolo così, no? E lui, questo dono, non ha avuto mai... Un, tra i suoi eredi familiari qualcuno che gliel'ha chiesto quindi l'ha passato, sì l'ha passato sotto forma di segnatura è riuscito a passarlo ma non a suo nipote che viveva, praticamente viveva con lui non alla figlia capite? l'ha passato a uno che non era di famiglia che ovviamente lui deve aver visto che comunque era meritevole è stato chiesto eccetera eccetera quindi per farvi solo un piccolo esempio di questo signore, per esempio, che um, se non ti viene chiesto, te non puoi passare proprio nulla. E quindi spesso, eh, anche questi nipoti di oggi, tutti un po' più giovani, di qua e di là, che non sanno una... nulla di queste cose, magari vedono la bisnonna che ancora è viva per altri due anni, non lo so, che fa queste cose e magari dicano, oh bello magari dicano, wow magari fanno il video YouTube che vanno a vedere che questa lo fa ma non gli viene in mente di chiedere se è possibile ricevere quel dono e ovviamente se tu lo chiedi la, la, la nonnina ti dirà certo, dimmelo nel momento giusto e vedrai che te lo passo se ti ritiene meritevole, ma di solito non è che, cioè... E quindi, eh, eh, lì accade che te ti devi ricordare di chiederlo, per esempio questa qua, il giorno, cioè la notte, ti devi ricordare la notte di Natale, di chiedere alla tua bisnonna che ti passi la segnatura, capito? Infatti, anche se per caso vi viene da chiederlo, ditegli: ma quando è che te lo posso chiedere? Allora lei capisce... Eh? Se, non vi, se lei vi dice, sì sì, ridimelo tra un po', dite, ma quando, dimmi solo quando, poi te lo ridico, no? Cercate, se conoscete qualsiasi persona nel vostro paese, nel vostro, che è rimasta, di farvelo passare, se ovviamente lo userete al, al meglio. Però ricordatevi che se non chiedete, non vi verrà passato, neanche se è vostra madre. Mm? Um, e se chiedete, chiedete anche quando è il momento giusto per chiedere Alla persona, eh? alla, alla signora, chiedeteli quando è che te lo posso chiedere ok? Eh, anche questo signore qua che faceva la calata delle ossa Aveva un giorno in cui, che era in aprile, un giorno in cui si poteva domandargli questa cosa La notte poi Se te il giorno di Natale gli dici, nonna me la passi, sì sì, dimmi dopo, eh, dimmi dopo Capito? La notte addirittura. Non è che lei alle 11.30, 23.30 ti dice guarda allora lo vuoi? Capito? È proprio quello che è proibito. Quindi dovete andare un po' così, però se avete questa possibilità usatela perché eh, vi sarà trasmesso appunto veramente il dono. E poi lo potete usare. Non è che come alcune segnature sono contro, altre, contro specifiche malattie, contro gli orzaioli, contro il fuoco di Sant'Antonio, contro le slogature anche, no? Che uno si sloga una caviglia, se tu conosci la segnatura e ti è stata passata, se ce l'hai, quindi è qualcosa che hai o non hai? Se tu hai, la, perché addirittura puoi conoscerla, ma non ti serve perché non ce l'hai, se tu ce l'hai la segnatura, allora puoi... Eh portare una guarigione pressoché immediata una slogatura, per esempio, se c'è quella, va bene? Ma ci sono anche altre legate al matrimonio, legate, alcune molto interessanti legate alla fortuna, nel gioco, eccetera, eccetera, capito? Quindi, Mattia, questo, questo volevo dirti, quindi non, non è che c'è da rammaricarsi, vi ho detto, ci sono altri modi, abbiamo tutti altri modi del mondo, ma questa che mi sei andata a beccare... È una segnatura e le segnature o ve le passa qualcuno nell'esatto momento in cui si può fare oppure non le potrete mai usare anche se sapete tutti i dettagli le istruzioni non le potete usare è una cosa che o ce l'avete o non ce l'avete benedizioni a tutti quanti spero di poter rifare un video presto e vi auguro una buona serata